Ciao a tutti e benvenuti con un altro dei miei video brevi ma che spero vi siano utili per, per darvi qualche, qualche idea e qualche ispirazione in più. Oggi voglio fare una cosa semplice semplice carina che secondo me vi può servire per, per fare qualcosa di carino. Allora voglio farvi vedere come realizzarvi eh, dei timbri diciamo fai da te perché a volte magari uno vorrebbe avere un timbrino semplice per... Eh, per fare qualcosa di carino e non ce l'ha allora adesso vi faccio vedere come potete fare in, uh, in una situazione del genere allora io utilizzo della gomma eva mi spiace che sia marrone scuro perché se fosse stata chiara l'avrei preferita ma ho solo questa e un'altra cosa questa è una gomma eva sottile da un millimetro se voi ce l'avete più spessa tipo quella da due millimetri meglio ancora io adesso dovrò fare più sovrapposizioni voi ne dovrete fare meno se avete quella più spessa ma man mano che vi faccio vedere quello che ho in mente e capirete tutto allora eh, chiaramente stiamo parlando di timbri semplici non è che potete fare chissà quale timbro così elaborato io adesso vi faccio vedere come realizzare un cuore che sembra una stupidaggine ma a volte uno vorrebbe avere un cuoricino piccolino da, da timbrare in qualche posto e non ce l'ha perché, perché non ce l'ha e vedrete come è semplice invece crearselo allora cosa ho fatto ho piegato a metà un pezzettino di gomma eva così non um, dovrò fare il lavoro a specchio e mi diventa più semplice adesso vado a tagliare un cuoricino allora intanto facciamo così guardate ho iniziato a tagliare un pezzo perché magari lo faccio in due parti così magari riesco a farlo anche meglio ok vediamo se ci piace Sì, direi che ci siamo questo è il mio cuoricino in gomma eva. Adesso praticamente ne vado a tagliare, io come vi dicevo ho la gomma eva sottile, ne vado a tagliare altri due. Poi se invece, invece avete per esempio la gomma eva, quella da due centimetri, potete tranquillamente tagliarne solo un altro, perché comunque riuscite ad avere uno spessore che va bene. Io invece con questa gomma eva così sottile ne devo tagliare altri due taglio un altro eccoci qua ora non è non dovete proprio farlo cioè lo fate preciso ma non è il caso che, che, che venga proprio perfettissimo perché tanto quello che comanda è il primo che ho tagliato terrò quello di riferimento per fare il mio timbro ok ora abbiamo i nostri tre pezzi vedete che se io li sovrappongo ho uno spessore che mi consente di creare un timbro voi, ripeto, se avete la gomma eva più sottile potete farne anche solo due allora vado solo a rifinire bene qui ancora poi mi viene il segno e anche qui vado a pulire bene il centro perfetto adesso cosa andiamo a fare? semplicemente andiamo intanto ad incollare i miei tre pezzi di cuoricino quindi con della colla Andiamo ad incollare. A volte vedete che basta poco per, per farsi delle cose carine. Quindi immaginate il fiorellino, immaginate delle labbra per esempio che vengono molto belle. Immaginatevi delle cosine così semplici. E andiamo ad incollare il tutto. Ok. In questo modo qui abbiamo, abbiamo il nostro cuore e abbiamo il nostro spessore. Ora, ok, si sta già incollando. Come faccio per crearmi il supporto per il mio timbro? Nessun problema, io ho preso un tappo di una bottiglia di plastica, vedete qua ho tagliato solo il tappo e l'ho bruciato per evitare che vi tagli così mi veniva proprio più comodo da tenere rispetto al tappo e adesso cosa faccio vado ad incollare il mio cuoricino sul tappo così vediamo se questa colla tiene bene sulla plastica ok altrimenti devo incollarla con qualcos'altro ma ah no, direi che tiene, quindi va bene guardate un po' eh quindi ho il mio spessore la gomma eva perché? perché morbida quindi quando voi poi andate a premere e eh, avete un effetto giusto e anche perché voglio fare ancora una cosa che rende il tutto ancora più carino allora mi prendo un vediamo un po', prendiamo uno di questi attrezzini con la punta fine fine, anzi più sottile è meglio è, se non avete uno di questi potete utilizzare un qualcosa appuntito tipo uno stuzzicadente ma che chiaramente non tagli eh, perché sennò non va bene, prendo questo che è ancora più sottile e vado a fare due segnettini, due incisioni sul cuore, adesso si sta ancora asciugando no, devo appoggiarmi ve lo farò vedere poi dopo che l'ho fatto perché se no non riesco a farlo bene allora vado a fare proprio due incisioni così in effetti la gomma eva ci voleva, questo è troppo piccolo perché me la incide, prendiamo uno più grosso ecco, questo va meglio Sto facendo delicatamente perché ho il tappo che non è ancora asciutto e quindi mi si muove. Spero che alla fine venga l'effetto che voglio farvi vedere. Ok, ho fatto, vedete, con la pressione ho creato un, una mezzaluna qui e ho fatto anche un segnettino qui, così vediamo come viene adesso che timbriamo la colla si sta ancora asciugando ma dovrebbe andare dovrebbe tenere bene dopodiché fa, ho fatto una tag di carta proprio perché voglio farvi vedere l'effetto l'effetto finito perché immaginate se dovete fare volete aggiungerla un pensierino una stupidaggine no qualsiasi cosa però mi piace l'idea di farvi vedere proprio come viene come viene realizzata ok facciamo anche il nostro buchino già che ci siamo con la mia cropped tanto ci metto veramente un attimo e abbiamo l'effetto proprio che volevo dare allora per, ok aspetta, aperta quindi Andiamo a fare il mio foro dove poi andrò a inserire un fiocchettino. Ok, e ora per esempio lo devo allegare ad un pensierino, quindi voglio scrivere un qualcosa semplicemente. Ok. E adesso prendiamo un timbro, non lo so, provo questo che spero si veda abbastanza, perché chiaramente non ecco, solo che c'è un piccolo problema che non si è ancora asciugato. Allora, vediamo un po' se riesco a tenerlo con la mano in modo da non sia ancora ben asciugato sul tappo, quindi non so se riusciamo a vedere l'effetto giusto però questo timbro dovrebbe essere abbastanza... ok, guardate un po', immaginate, potevate fare, ah, vedete non si è ancora ben incollato, ma non importa, potevate fare il cuoricino più piccolo come... però ditemi voi se non è una cosa veloce veloce veloce ma carina e che non può tornare utile era veramente una cosa flash flash però spero di avervi dato veramente un'idea per realizzarvi dei timbrini da soli alla necessità e con il disegnino che più preferite detto ciò vi mando un grosso bacio e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao